Oggi voglio farvi vedere come si può ottenere in maniera semplice e pulita un angolo, ok? Io devo urlare il mio scioglino e quindi procediamo come segue. Allora, innanzitutto andiamo col ferro da stiro a stirare questa parte qua, ok? Ripiegandola una volta e faremo la stessa cosa con l'altro lato del nostro canovaccio. Dopodiché basterà piegare. A triangolo l'angolo adesso io qua esagero ma perché voglio farvelo vedere bene quindi andiamo a stirare ok e andiamo a tagliare con la forbice la puntina qua adesso io non lo faccio perché ovviamente avendo a disposizione una sola mano in modo che venga in questa maniera perché così andiamo a togliere l'eccesso di stoffa dopodiché basterà ripiegare ancora una volta in questo senso ripiegare in questo senso e l'angolo verrà perfetto quando andiamo sotto macchina io vi consiglio di farlo col ferro da stiro in modo che si fissa la stoffa rimane piegata e una volta che andate a fare questo lavoro qui con uno spillettino basterà bloccarvi l'angolo dare due punti poi a mano dove c'è l'angoletto e poi passate sotto macchina fate l'orlo e voilà! il gioco è fatto Ciao!